ci proponiamo di promuovere la cultura della convivenza non ci proponiamo, di, non ci proponiamo di, com, di promuovere la convivenza di per sé quella la lasciamo ai politici la lasciamo ai diplomatici e la lasciamo loro fallire nel tentativo di, di creare le, i presupposti per la convivenza quello che noi eh, ci, m, ci proponiamo di fare è quello di guardare alla complessità delle relazioni umane e anche e soprattutto alla complessità della